Ciao a tutti, oggi prepareremo la granita alla mandorla. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, zucchero semolato, acqua e ghiaccio a cubetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo le mandorle chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi A velocità 10. Adesso con la spatola smuoveremo bene il composto e ripeteremo l'operazione altre due volte. Quindi postiamo 30 secondi a velocità 10. A questo punto riuniamo sul fondo Adesso aggiungiamo l'acqua che deve essere fredda di frigo, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 10. Effetto sarà quello di una pasta, lo riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il ghiaccio. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, al posto del misurino posizioniamo la spatola che ci servirà per spadolare e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8 spadolando. La granita alle mandorle è pronta, trasferiamola in dei bicchieri. Granita alle mandorle, grazie e alla prossima ricetta.